Signora Napoli, si chiama Napoli. Non lo so, unica fede. Non lo unica fede. Non lo unica fede. Si chiama Napoli. Diego Armando Maradona non c'è più. Non c'è più, eh, che dire? Basta, basta vedere tutto questo. Il resto parla da sé. Sì. Non ho parole. Basta vedere questo. Il resto è solo spettacolo. Il resto è solo spettacolo. La Napoli del calcio si riversa per strada, Napoli piena caroselli di auto ma non per festeggiare eh, scudetti o altre, altri trofei, altre vittorie ma per piangere il più grande campione di tutti i tempi, il più grande calciatore della storia, l'unico, il re del calcio Diego Armando Maradona non c'è più, ha dato un calcio alla vita ma è passato alla leggenda. Siamo qui per papà. Ce l'ha passato lui. Tu non l'hai conosciuto. L'ho conosciuto, ma non l'ho visto giocare. Però è quello che dicevo con lui. Non è la stessa cosa, perché lui l'ha visto, quindi per lui è umano. Io sono nato nel mito. Cioè, Giocavo da piccolo e dicevano: Ma chi si maradona, ma vuoi fa maradona? Ma che sta maradona? Ma che sta maradona? Ma chi maradona? Cioè, per noi è un ideale, è un concetto, è uno status. Maradona non è un giocatore, non è un uomo. Anche che quello che ha fatto in campo. Possiamo dire che è un Dio? Del calcio sicuramente. Quello che ha fatto in campo tantissime persone hanno fatto di più e come lo faceva. Dopo una guerra le Malvinas scende in campo, glielo fai di mano, poi gli fai un deciso, eh? e come? Adesso sta, sta su che c'è che fare, stanno fumando il sigaro e pensano a noi. Guardi, io a 25 anni, ho avuto, cioè, veramente ho visto, filmati i video, però è, cioè, oggi è come se fosse andato veramente un figlio, un padre, un parente. Io non l'ho mai visto giocare, però veramente è come se fosse morto un papà, un papà di famiglia. Diego Armando Maradona non c'è più, Diego Armando Maradona è passato alla leggenda. Eh, si è perso una buona parte de della storia di Napoli. Lui ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato il senso di appartenenza a questa città, ci ha insegnato gioia, dolore, ci ha insegnato tutto. e Ci ha insegnato anche di combattere le istituzioni in campo, non solo dietro alle tv. Lui ci ha insegnato tanto e noi gli siamo grati e siamo qua stasera a commemorarlo. Una lunghissima striscia di... Sharp, di foto, di, di cieli, di magliette, magliette anche dell'Argentina, oltre che le fasce del Napoli, il suo colore. Diego Armando Maradona passa come abbiamo detto e anche sentito alla, alla leggenda. Diego Armando Maradona non c'è più, ma continuerà a vivere e a insistere nel cuore dei napoletani. Noi chiudiamo questo lungo servizio per Napoli News Magazine e Synopsy News. Buona serata a tutti.